Buh, Paura, eh? <ride> Bentornati. Prima di tutto, grazie a tutti quelli che mi stanno scrivendo. La prossima volta, Cristina con tutti i nomi e vi saluto a uno a uno. Allora, vediamo un po'... Mm, vi ricordate una certa indagine all'ex manicomio di Mondello? A questo punto continuerò l'immagine nei sotterranei ok no vabbè questa sera ci sono ritornata ma stavolta nei sotterranei dovete sapere una cosa nei sotterranei di bombello e precisamente sotto villa crivelli esiste un pozzo di ben 30 metri la gente del posto racconta che ai tempi i pazienti venivano sottoposti a pratiche non molto legali Diciamo così, non molto umane. Molto spesso non sopravvivevano e i medici, per sbarazzarsi dei corpi, usavano il pozzo. E quindi sono qui per capirci un pochino di più. Ho deciso di fermarmi qui e provo a fare una sessione. C'è qualcuno che riesce a sentirmi qui? progettare i corpi chi c'è qui? Chi è che mi sente? Per favore puoi parlare con me? Mi... multimedio Вот oh, di dirmi cosa ti facevano qui? questo pozzo dove gettavano i porti Son del male. Mi guardi Dove sei in questo momento? che c'è con me qui in questo momento del pozzo